Lorenzo Signorini che dopo vari secondi e terzi posti stasera ha fatto pieta Complimenti, Lorenzo. Una consiglia a chi sta iniziando adesso perché a settembre tanti iniziano a lavorare, no? Io lo ripeto, l'ho ripetuto già, l'ho detto altre varie volte. Secondo me l'importante è avere eh, approcciarsi in un modo positivo, avere. La, la voglia di iniziare a lavorare in un modo bello ma non con troppa pressione all'inizio non c'è bisogno di tanta pressione, farlo in modo positivo e vederlo e iniziare poi vedere che piano piano i risultati se si lavora arrivano non è un problema se all'inizio non, non arrivano subito i risultati, gli incarichi io pensare che nei primi tre mesi avevo preso zero incarichi quindi anche approcciarmi alla partita IVA è stato un, un, un tuffo nel vuoto fra virgolette, poteva non andare però con molta calma arriveranno, piano piano arrivano, se si lavora arrivano. E... Ricordo tanto lavoro di base, tante notizie, tante acquisizioni che poi sono maturate tante. successivamente, quindi questo è vero. Privati, andare a vedere anche case che non, anche dentro di te ti diranno questo non me lo darà mai l'incarico. Però valla a vedere, non si sa mai nella vita che ti cambia, basta, basta una telefonata in più e ti può cambiare veramente. La... un mese mi è cambiato questo mese qua eh, sono molto soddisfatto ed emozionato sono sincero e sono contento Bene. Eh. Complimenti. Grazie. Complimenti. grazie, grazie buona serata grazie